Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 10 giugno, benvenuti benvenuti a Mattino Insieme. Oggi è l'ultimo giorno di scuola in Trentino con tutte le emozioni che porta l'ultimo giorno di scuola anche se sappiamo che questo è stato un anno scolastico veramente del tutto particolare. Come tutti i giovedì mattina andiamo a leggere insieme Vita Trentina, il settimanale diocesano. Abbiamo ospite, ecco qui vediamo la prima pagina che titola proprio su questo giorno la scuola che verrà, un titolo anche di prospettiva sul prossimo anno ma andiamo a presentarvi il direttore di Vita Trentina di Guadreatta. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco. Allora, voi avete titolato oggi proprio sulla scuola, prendendo spunto chiaramente dall'ultimo giorno di scuola. Sì, eh, abbiamo cercato di guardare avanti, come dicevi, segnalando quali sono sul piano dell'organizzazione scolastica, le sfide ancora aperte dopo quest'anno sofferto, come dicevi, proprio ieri i sindacati hanno fatto una richiesta molto precisa alla giunta eh, provinciale di una sorta di nuovo patto che riprende anche quanto a livello nazionale il Ministro Bianchi ha sostenuto. Eh, noi abbiamo predisposto eh, due sperimentazioni didattiche che hanno eh, una prospettiva di futuro. Sono le cosiddette classi all'aperto che nelle scuole di DROI di Pietra Murata hanno avuto un momento di presentazione la settimana scorsa. Un'esperienza originale perché questo ambiente scolastico all'aperto è stato predisposto d'intesa col comune, quindi in un coinvolgimento forte con la comunità eh, locale, ha visto coinvolti anche i custodi forestali, gli stessi scolari e studenti sono stati chiamati a progettare gli arredi di questi angoli, dove anche il prossimo anno si farà lezione all'aperto. Proprio nel Basso Sarca però esiste già da quattro anni eh, un'esperienza pilota nel campo della scuola dell'infanzia che è appunto la scuola nel bosco ne parliamo con una delle promotrici Serena eh, Olivieri e i cosiddetti Creativity Garden che sono appunto delle opportunità per la scuola primaria ecco è chiaro che non si tratta soltanto di cambiare aula non si tratta soltanto di spostare l'attività eh, indoor all'aperto ma di eh, pensare ad una scuola più attenta all'inserimento eh, all nel suo contesto naturale e territoriale è una prospettiva molto interessante che Gianfranco piccoli ha raccolto per noi in queste due pagine una delle grandi sfide per il prossimo anno scolastico è quello delle classi lo sappiamo sono state quasi sdoppiate per la questione covid coronavirus e adesso però anche i sindacati, proprio ieri in quella manifestazione davanti al commissariato del governo e in altre manifestazioni peraltro che ci sono state nei giorni scorsi, chiedono basta classi pollaio, come sono state definite. No? Tu cosa ne sì. pensi Diego? Beh, io credo che mh, certamente, è eh, anche nella nostra esperienza, insomma. Un numero di alunni equilibrato eh, consente e favorisce insomma, quel rapporto più personalizzato, individualizzato che è alla base di ogni eh, relazione educativa. Insomma i docenti eh, riescono a lavorare meglio in, me. in una classe più, eh, di dimensioni più ridotte. Ecco, la giunta provinciale fa presente che ci sono dei vincoli anche di tipo burocratico, eh, io credo che mh, è uno di quei temi in cui l'autonomia potrebbe provare a, a, a forzare, insomma, anche a porre eh, la questione nel momento in cui insomma, eh, ci sono dei motivi, in questo caso didattici, molto validi. Restiamo a temi sindacali o a temi che comunque diciamo così, il sindacato ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica proprio in queste ore, l'assegno di natalità, questo è un altro grande tema, no? l'altra mattina sì. c'è stata una manifestazione dei sindacati. Sì, c'è anche una petizione, una protesta che noi condividiamo a cui abbiamo dato molto risalto perché non si capisce perché appunto in l'assegno unico provinciale debba avere questa previsione per cui ne possono essere beneficiati solo i figli di famiglie che sono residenti da almeno dieci anni. È una sorta di, di discriminazione insomma perché i bambini, eh, i neonati sono, hanno pari dignità e così le loro... Famiglie. Quindi questo aiuto dovrebbe essere spalmato, distribuito in modo eh, uguale, ugualitario. Ecco, quindi speriamo che la, la giunta Fugatti possa rivedere questa misura che a mio avviso non, non si giustifica anche alla luce di altre eh, province e regioni che hanno una previsione di residenza molto più limitata, anche se la... Um, il governo insomma, locale è della stessa linea politica del nostro quindi um, a me pare um, così piuttosto evidente insomma, che si tratta di una discriminazione se c'è il tempo per rimediare a questo, uh, a questo problema credo che insomma, la petizione sia un modo per uh, far salire alto questa, questa, questa protesta appunto ripeto che condividiamo in pieno vi occupate questa mattina anche di impresa, di industria e c'è un'intervista al Presidente proprio di Confindustria, Fausto Manzana, che proprio nei giorni scorsi ha lanciato un'iniziativa molto importante nell'ottica della ripartenza. Sì, è un'iniziativa su più anni che guarda il 2030, che è collegata a un progetto anche eh, nazionale, ma che abbiamo trovato... Molto interessante perché cerca di coniugare quelle che sono le ragioni dell'industria, per così dire, con uno sviluppo che tenga conto del capitale umano, della persona, ma anche dell'ambiente. Dell C'è stata una forte sintonia anche con quello che il nostro Arcivescovo Lauro Tisi aveva detto lo scorso anno, proprio agli industriali, in un dialogo con, con Manzana. E questo progetto 2030 Trentino eh, merita di essere insomma, monitorato per vedere quanto poi riuscirà ad innervare, a eh, riversarsi insomma, anche nel tessuto umano delle nostre aziende, delle nostre imprese. Però ho dato atto a, alla Presidenza insomma, di averlo eh, giustamente valorizzato, sponsorizzato anche nella conoscenza alla pubblica opinione. C'è poi quell'episodio che ha scosso molto la comunità trentina, il ferimento della volontaria della Caritas a Ranzo, Ranzo oltre l'odio. Voi avete scritto, perché questo titolo? Ricordacelo Diego. Ah, abbiamo scritto così perché mh, in fondo l'odio che talvolta è anche irrazionale, come in questo caso in cui... Eh, non si riesce ancora a capire quali possono essere state le motivazioni eh, contingenti che hanno eh, spinto insomma, questa persona ad avere una reazione così eh, imprevista e così eh, violenta. Bisogna saper andare oltre quest'odio con scelte di vita come quella che aveva fatto la volontaria della Caritas e che è stata sottolineata come esemplare dall'arcivescovo in occasione della veglia che si è tenuta martedì sera nella messa, anzi nella, nella chiesa di Ranzo. Ecco, quindi non fermarsi a giudizi eh, superficiali, eh, non frenare quello che è un, un impegno di accoglienza, ma saper appunto anche andare oltre quello che è l'imprevedibile. Noi attraverso Augusto Goio, eh, che ringrazio per questa pagina di, di riflessione, Abbiamo eh, sentito anche Antonio Simula, un operatore sociale, direttore di Casa di Giano, proprio lì a Santa Massenza, eh, che conosceva bene, che conosce bene appunto la persona, che poi l'aggressore che è stata arrestata e che ci dice insomma in comunità come le nostre queste cose possono accadere. Ecco in più se mi consenti c'è una osservazione che riguarda un po' il nostro mondo e a cui abbiamo dedicato il mondo della comunicazione, abbiamo dedicato un corsivo perché c'è stata una diffusione anche attraverso i social eh, intempestiva dell'identità, dell no? dell'identità anche fotografica dell'aggressore che ha eh, generato eh, eh, sui social reazioni molto eh, violente. Ecco, abbiamo messo appunto in evidenza come sia molto pericoloso e anche ingiusto insomma, procedere in questo modo e talvolta i meccanismi del web sono più rapidi e più imprevedibili ma un surplus di consapevolezza è richiesta a chi poi si trova a dover magari dare per primo la notizia e avere a disposizione anche le fotografie. Bisognerebbe forse ogni tanto fermarsi un pochino di più e riflettere, questo sicuramente. Vi occupate poi di Giovani Sposi, l'abbiamo intravisto anche prima guardando l'articolo che c'era vicino a quello di Ranzo. Sì, c'è un progetto interessante del Servizio Famiglia della Diocesi per cui ai tradizionali corsi di 4-6 incontri si cerca di proporre invece un progetto nuovo in cui in fondo la preparazione al matrimonio cristiano sia colta come proposta di un itinerario catecumenale alla riscoperta del valore del battesimo. Ci sono alcuni temi essenziali che riguardano anche le dinamiche psicologiche della coppia, i rapporti con la famiglia d'origine, ma che molto poi affondano rispetto a quello che è il significato del matrimonio cristiano, della vocazione, della chiamata al matrimonio. Ecco, è un contributo che anche la Chiesa vuole dare affinché i giovani possano vivere con maggiore profondità il loro legame affettivo. C'è sicuramente poi come sempre grande spazio su Vita Trentina eh, alle valli, alle notizie che vengono dalle valli trentine e poi volevo lasciare un bello spazio a uno speciale che oggi proponete che c'è con Vita Trentina che è lo speciale per i 30 anni, eccolo qui lo stiamo vedendo del forum Trentino per la pace ma andiamo innanzitutto nelle valli sì. e poi dedichiamo qualche minuto a questo speciale. Sì, grazie. Ci sono nelle valli vari temi. Eh, mi fermerei su Rovereto. Eh, sono le giornate rosminiane queste, una um, ricca serie di iniziative. C'è stato realizzato anche un docufilm per... Uh, eh, rendere più vicina la figura del pretero veretano, filosofo e mh, iniziative promosse dal Comune insieme all'Università che eh, meritano attenzione. Oggi, lo dicevo Diego, c'è questo sì. speciale che abbiamo già visto, che abbiamo già mandato anche in onda, che sì. è dedicato proprio a questo, definiamolo, compleanno e qui peraltro lo vediamo c'è anche il tuo editoriale. Sì, i 30 anni del Forum per la pace e i diritti umani è un'occasione per rivedere, insomma, cosa è cambiato in questi 30 anni, quali sono state le reti che questo riferimento centrale, appunto il forum, ha potuto costruire, allacciare, intrecciare. La novità trentina è che il forum, formato da varie realtà della società civile è incardinato nel Consiglio Provinciale, cioè ha un misto di pubblico e eh, privato. Lo sottolineiamo guardando anche al futuro, a quelle che sono le sfide della pace oggi. C'è una forte sintonia anche con l'enciclica Fratelli eh, Tutti, con l'idea di un impegno per la non violenza eh, che si allarga a tutti i eh, diritti umani, quindi a 360 gradi e che ha trovato comunque già in Trentino, delle attuazioni molto significative, anche attraverso linguaggi nuovi, penso alla danza, penso al cinema, e che ha visto anche delle scelte personali, coraggiose, qui ripercorriamo le vicende del servizio civile e anche dell'anno di volontariato sociale, un percorso svolto dalle eh, donne. Ecco, l'importante ed è uno dei temi che attraversa questo speciale che comunque questo impegno per la pace non sia delegato appunto a questo strumento, al forum, ma il forum sia solo una, un, una realtà che aiuta l'animazione ad una cultura di pace e, e di cui avvertiamo sempre il bisogno. No? Poi nelle singole situazioni vediamo eh, così riaccendersi qualche... Eh, focolaio di eh, violenza di discriminazione o di conflitto Io ringrazio molto Diego Andreatta direttore di Vita Trentina c'era qualcos'altro Diego che volevi sottolineare prima di chiudere? No, direi che per oggi non, non ci resta che augurare una buona lettura sono 44 pagine in tutto e quindi forse ce n'è per tutta la settimana E quindi la lettura dei tanti altri interessanti articoli li lasciamo ai nostri telespettatori e ai lettori di Vita Trentina.